Sono Cristina Chiuso, ex capitana della Nazionale di Nuoto e primatista italiana dei 56 Libero. Lo sport mi ha insegnato ad avere idee chiare e a pretendere sempre il massimo. Cercavo un corso di inglese, mi sarei potuta affidare a internet o a qualche mia conoscenza, ma ho scelto di affidarmi al miglior consulente sul mercato, Learning Vision. Learning Vision mi ha consigliato il corso più adatto alle mie esigenze in una struttura di altissimo livello. Vuoi sapere com'è andata? Scopri come su www.firstclasslanguage.com